Ciao e benvenuti in un nuovo video, sì, postazione molto in... Eh, co, come dirvi, postazione molto nel bosco, speravo che non ci fosse reciclare ma ci sono, ma io sto preparando le box da mostrarvi oggi, due box in collaborazione con Eidos, eccole qua, ho pensato di farvele vedere tutte e due insieme perché sono piccine, sono da... Non mi ricordo perché me l'hanno inviata 12,90 o 14,90 l'una, ma sono anche scontabili. Mettete nella lista desideri. quali ci sono le promozioni, queste sono sempre scontabili. Sono le box periodiche che inviano. Purtroppo non arrivano tutte quante, quelle che fanno uscire in Inghilterra. Però comunque sia ne sono una buona parte e hanno sempre ottimi prodotti quindi io direi di non sapendo quale scegliere perché non ancora aperte partiamo con questa perché mi piace il pepper la confezione ok allora la apriamo questa è la go play ah ok 2021 best year beauty is quindi era una vecchia edizione che è de, speriamo ma io l'ho vista ancora nel, nel commercio Penso di averla vista tra le offerte del periodo, quindi forse l'hanno rimessa fuori. Guardateci, se non è disponibile al momento, i desideri, notifiche, quando è disponibile sapete che potete prenderla. Lì da Face Body, mm, quindi sono i The Beauty It virali del 2021. E andiamo a aprirla. Ok, non ci sono tanti prodotti, ma me lo spettavo. Ecco qui. E direi di scoprire assieme cosa abbiamo prima i piccoli poi i grandi ok allora piccolo ma partiamo bene c'è te sia sì te scusate glow to highlighter illuminante in polvere e, papà 1,5 grammi non starà mica venendo il sole qua eh, che poi sono sovraesposta mm, che era andata in protezione ecco ce l'abbiamo fatta questo piccino ok è fatto così senza specchietto ma è carino da provare vediamo sia sì, che sì, ha dei buoni prodotti ok Opa. bello ci piace pensavo fosse una invece è un capello perfetto meglio così lo rimettiamo dentro perché poi dopo vi faccio il recap finale mettiamolo qui poi andiamo avanti sempre con i piccoli charlotte Okay, questa volta Charlotte però non è un um, Charlotte Ibuli scusate però non è un um, se viene il suono mi sa che sono sovraesposta aspettiamo per questo video non è il, il, il, il rossetto che solitamente è quello Crystal Elixir eh, in, cristalli Infusi Miracle Skin 3,6 ml speriamo che le, gli alberi ci proteggano un po' Che è fatto piccino ma questo credo che sia un campione quindi neanche un travel size ma è un elixir eh, for eh, ah ok per la giovinezza è fatto così molto sottile e assorbe immediatamente perfetto, mi piace, mi piace assai, soprattutto per il periodo, io non so se questi sono travel o full size, quindi vi faccio vedere tutti, allora, Wonder Wand Luxury Finish Cream, anga friendly styling, non so cosa sia, di um, Easy Locks, ok, penso che sia un full size, perché è un 12 ml, Killing Wound Vabbè ma non so cos'è Ma cos'è? Un mascara no? no è un ma sei fatto mascara? Ah adesso me lo leggo Allora Per fermare i baby hair mmm, In cosa molto intelligente Molto intelligente non lo credevo, non credevo neanche che esistero prodotti del genere, quindi mi piace ancora di più. Ma vedete qualcosa voi? O sono super sovraesposta ed non so come fare. Aspettate. Se Oddio uccido tutto. Ok, dovrebbe essere un pochino meglio, almeno per questo video. Poi andiamo avanti perché di The Ordinary è un full size a 50 ml. Eh, salici... Acido salicilico 2% è la maschera all'acido salicilico, quindi perfetta per eh, la pelle con imperfezioni, 50 ml full size, ed eccola qua. E ci piace. Chiusa, sigillata, bello, e eh, direi che è perfetto per la mia pelle. Mi piace e lo proverò. Ultimo prodotto e wow di lash che non avevo mai trovato in una box ma non hanno scadenze vicine no 23 novembre 2022 non è proprio de... lontanissima ma ci sta cos'è shower gel lo usiamo 100 ml snow fairy for brillare perché effettivamente li ho visti qui non si muovono vabbè forse durante la doccia vedete che ci sono tanti brillantini buono mi piace è un po particolare come profumo però mi piace e lo, atto, lo metto subito ad usare quindi non c'è problema quindi prima box abbiamo trovato full size maschere per il fissante per il baby air, questo credo che sia un formato vendita perché è un 100 grammi di Lash che non avevo mai trovato ed in Travel size il, l'illuminante di Sia Siate che però l'illuminante dura una vita ed è questo Siero che però è un campione di eh, Charlotte Tilbury. Direi che per il prezzo che ha è una box che può valere il suo prezzo. Chiudo solo un attimo prima che perdo qualcosa per strada e vi mostro adesso l'altra che è questa. E andiamo a vedere. Questa è sempre Go Play New Year Sun Me. Ah, quindi questa è quella per il nuovo anno. Ok, andiamo a vedere i prodotti direttamente. Questa è piccina, ma più o meno abbiamo i prodotti dell'altra. Ok... E abbiamo intanto qualcosa che da come si presenta la carta dentro potrebbe essere un po' fuoriuscito partiamo con i travel sites forse questo è un po' uscito micro pore mist minimizer toner per tonifica di micro pore mist potrebbe... clear start dermalogica clear start quindi è un minimizzatore per i pori. Un spray. No, qualcosa dentro è rimasto. Ok, ha un getto un po'... Ha un profumo abbastanza buono e questo è lui. Poi sempre mini size. Elemis, Superfood Midnight Special Nutriente crema notte da 15 ml, questa, che Elemis costa tantissimo, Elemis costa tantissimo ma non, non mi fa impazzire, però il marchio è davvero super super. La apriamo perché tanto questa la provo. Okay. Super, no, super cremosa ecco magari non proprio in estate ma comunque sì, anche perché è super nutriente però ci sta ci sta e poi un bel prodotto poi glam glove e questo è un marchio che mi piace molto mm, ed è super mood è clearing treatment e la maschera ed è purificante 20 minuti, questa è proprio mm, un campione, non è neanche un travel site, è un, po con medico, è un campioncino perché è un 7 grammi, ci fate due applicazioni complete, se è chiusa la lascio chiusa perché ne ho altre, questa maschera sulla pelle mista grassa fa davvero la differenza, mi piace tantissimo, 3 ml quindi è un campioncino Charlotte Tilbury, però apprezzo il fatto che non sia ehm, il solito rossetto perché ormai mi piace ma ne ho tanti. Questo è un contorno occhi e creme to turn back to clock. Ok, fatto così. Molto carina, molto carina. Soprattutto si può provare. Mi fanno i contrcini però c'erano anche questi due allora poi Cetapill forse questo è un full size perché 118 ml Gentle Skin Cleanser quindi un, un, un, un detergente viso e corpo per pelle sensibile e secca ok questo ci sta chiuso forse non sento profumo ah non è aperto o non ha profumo forse davvero molto gentile però ci sta allora ricapitoliamo Cetapill in full size che è sempre utile poi tutti gli altri sono travel size come ad esempio questo minimizzatore di poi però che è dermalogica sì e quindi so che è un marchio costoso abbiamo la LMI Superfood in travel size poi Grand super Supermood 7 grammi No, è un travel size perché non c'è scritto no, eh, da non, eh, eh, che non è definito la verità, quindi è un travel size e questa è fantastica e poi invece di campioncini perché è not for sale di Magic Air School di Charlotte Tilbury. Allora rispetto all'altra questa box non mi ha fatto impazzire però ci sta per provare i prodotti soprattutto magari con uno sconto perché sapete che ci sono anche i prodotti e eh, queste box possono anche essere scontabili quindi mi piace. E niente questo era tutto per il video io a questo punto mi sposto perché qui sono sovrasposta e devo fare le foto per la copertina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!